Sì, ma io ho 10 di vita. Beh vabbè. Questo è bullismo. Non è giusto. Io avevo 120 di vita. Quante ne avevi 3.000 Vai cagare. Dio porco. Allora, mettiamo le cose in chiaro, eh. Chi fa cadere è gay. E niente. Quindi Boruba verrà da me a posto. Lo so di te. Ok, cazzo vuol dire? Eh ma dai ma si s. Ah no! Oh! Ah, ah! Ah! Spa! Mannaggia! No! Stronzo! No! Ah, su come il calippo! Su come il calippo! TO! Ah, no! Ah, su lo tutto! Succhiamelo tutto tutto quanto in bocca tutto in bocca tutto tutto in bocca oh, ho messo la trappa squitty spacca squitty spara adesso leo può dire di aver ucciso sia me che Gianmarco. Sì! nello stesso round siiii sì, per due! Giuro adesso ti vengo addosso con il nostro coso mi tracca. Ma perché? Ti ho ucciso! Come sì. cucci di me sempre? Adesso ti vengo addosso. Che cosa <ride> Tu mi ammazzi sempre! Invece sto round l'hai succato tutto, tutto in bocca, te lo sei preso. Vabbè aspetta adesso. Adesso vedi Leo! Eh, mo sì, beh, me lo mettono in culo! Perché è la prima volta che Uno così. da una parte e uno dall'altra. Perché è la prima volta vi che Vi, vi dovreste vergognare. vergognare? La prima volta che cosa. Oh, stai fermo un Aspetta, aspetta. Ma questo è razzismo, scusate. Allora, dama sta so so su carta forbice. Eh? Sto carta, so okay. so so. sì. carta forbice, Perché? Sa chi mi pusha? Sì, sasso, carta, forbice. Sì, ma eh... allora, diciamo uno. C'è cioè, un dilemma, scusate, Aspetta. Leo fa 1 2 3. E noi mm. dobbiamo dire 1 2 3, sto su carta forbice. Okay, vai. 1 2 Sto cazzo. Sasso. Sosso -sosso. <ride> Arrivo! Eh, oh! Oh! L'ha detto in ritardo e ha pure sbagliato! Vai, vai Buruba, ammazza tutti! Mm, non ti consiglio di volare mentre sì. io sono uno scherzo in mano. <ride> vai Buruba! buruba. No Mara, sono morto!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 <ride> no! Boruba, vergognoso! Ma ci posso fare? Mettere la trappola da una parte della scatola? dall'altra! Ma Mettilo! Mettilo! Mettilo! come fai Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Mettilo! Ma è la stessa cosa che io ho fatto io adesso. Ma è metà la da una parte. Ma la Ok, ci siamo ripresi dalla crisi? Bene. Non credo. Non molto, però, ok. No, non ancora per molto. C'è il pompa carico. No, Ti sgabirassero con un pompa. Ho tre armi. Ho tre armi e tre armi sono mitiche. E ho una minigun. Come la mettiamo? E io moro mitico. Che cazzo, però. Non salta ma che è questo? <ride> allora no tu ora mi devi spiegare come mi sei saltato di quarta addosso dai burubà dai vai. Oh, yeah! <ride> Ah, la mia carnetta Stronzo, ti ho detto che avevo le patati che stavano bollendo Chi è che mi chiama? Cosa vuole mia mamma? Scus Scusate Anche tu, da ho sentito madonna allora la sapete di urlare <ride> Dio. eccomi Dio No sparare ha detto non vale di giamarka che hai ragazzi io l'ho detto prima anche eh, butto giù e okay. che io l'ho detto Aspetta, mi dispiace no no no no no no no no stavo dicendo una giornata No, ho sentito il danno scodendo dentro Come una scimmia in calore ma devo, ma devo aiutare con Leo, aspetta le Si sì, non scassare sì, con gli AH E basta buttarmi giù Che poi urlo e Paola si incazza Oh no la c'è un pilaste Oddio ho visto piastasega sta No, sta seghe. Oddio. Oddio. Pensavo che era finito il periodo. Ciao, già ma. Ciao, ma... Basta... No. no. piastasega piastasega piastasega pria No, ci Oddio. sono più no, costruzioni. di vuole... là vuole... <ride> Oddio, è qua. Mi ha, sega, mi ha messo la un sega, mi ha messo la sega in quel posto mi ha messo la sega in quel posto hai fatto in vigni. automatico fatto. di punti guadagno se faccio scoppiare già marzo hai vinto Hai vinto. Yeah! ciao oh, bastardo <ride> no proprio deve esplodere, si deve sentire push. eh ah, vabbè, no. madonna, che cazzo hai, tiro una nucleare in casa Siamo chiamo putin Sarebbe da dove cazzo è già Marco? Se non lo sei tu È nell'uno nell È nell'uno No Ogni colpo che parte a prescindere, dovrebbe essere contro di te secondo te Esattamente, come sempre d'altronde No A sei un. È scoppiato ragazzi, letteralmente. È scoppiato. È scoppiato. No. No. Ah! No, no, no. Ah! no, no, no. Io giuro, ho cambiato. Ah lag, le patate, le patate, le cioè. patate. AIA! Ah, ma è mio o il poi mio. Chi la, mo Paola che la sente. E <ride> tuo <ride> <ride> Mo Paola che la sente. eh. eh, eh, eh lo sapevo, lo, lo sapevo, lo sapevo. Guarda, guarda, gli ho preso, l'ho visto il colpo quello che ho preso, non prende danno, madonna santissima quella tro. La tiposo la fai a Gesù Cristo, non a me.